Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in, nella penultima parte di New Super Mario Bros Wii. Io sono <ride> <la> Tino x <Netflix. ride> <ride> e io sono Marco. Devo, devo, devo. Non devi dire io so. Comunque, <ride> in questa parte vi mostreremo le due modalità alternative. iniziando dalla caccia alle monete, perché si. Sì. Sono Luigi si può giocare soltanto. Cioè da soli non si può giocare in questa modalità, perché sono delle modalità competitive, soprattutto la caccia alle monete. Nella modalità libera invece decidete voi. Ok, ci sono nuovi mondi. Allora, ci libri. sono. Allora, qua possiamo scegliere tra tutti i mondi che abbiamo sbloccato. Anzi, che abbiamo completato. Infatti come vedete li abbiamo tutti, anche il mondo 9. E poi qua possiamo mettere i preferiti. Quanto cacchio inquietante è l'ultimo livello del mondo 9. Dan dan dan dan. E poi ci sono no. dei livelli moneta, 5 livelli per precisione. Noi faremo Mentre, solo questi 5. Mentre ci sono i 5 livelli, i livelli sotto che si possono già sbloccare anche se non hai fatto i mondi. Tipo io ero ciuccio eh, ai giochi, allora... Eh, e perché ora no, sto scusando. Vabbè. Saluto. Eh, Vai, inizia. Da piccolo giocavo l'8-7 perché non sapevo giocare, non sapevo fare nulla. Ok, 8. allora faremo solo questi 5 livelli. Eh? Sì, vi mostriamo le mod Comunque, queste modalità con questi 5 livelli. Allora, in questi. Ah, qui, questo qui è il livello classico di.. di Super Mario Bros. Cioè quello dove Mario non era ancora un platformer ma un gioco competitivo si sì. notate uh, che c'è anche una... una uh, vai, non è un'informazione così tanto grande notate che qua sta la prima castella non comunque uh, in, in Super Mario 3D World si può giocare a Luigi Ross che non ha un fratello quindi si dovrebbe chiamare Luigi e basta Okay, questa era la seconda moneta stella ah, in questa modalità si dovrebbe fare a ganky prendi più monete ma noi non la faremo però vi, vi facciamo vedere solo così ci ho completato la frase uh, naturalmente non è così tanto difficile trovare le, le monete stella qua anche se ne abbiamo persa una non ne abbiamo persa qua non dovrebbe apparire mi non sa, sa che dovrebbe che... Ah, inoltre del... ci sono le bolle con i funghi. Ah, oh. Questa è una, una novità interessante. Ma io, io li attivo, tu le prendi. Oh, oh, oh, oh, vabbè. Mi sa che vinco io. Mi sa che non mi interessa. Questo te lo porti. Portiamo. Ah. Mai portare qualcosa. Ok, e prendendo la bambina non si ottiene una vita, ma bensì moneta extra, per chi arriva prima ovviamente. Il secondo non ottiene nulla. Alla fine ci sarà la classifica di chi fa più punti e ogni moneta stella conta 10. Ho vinto io. Ah. Oh, oh, oh, oh, oh. 118. Oh, oh, oh, oh. Perfetto, quindi io sono il primo. Una volta che uscite vi facciamo un solo vedere. Eh... Vuoi davvero uscire? Eh, eh, no, sì, ma non, non salverà nulla Ok Comunque, una volta che completate il livello, Avrete vi metterà questa cornice d'oro invece, invece, se non giocate ma lo abbandonate senza completarlo, vi darà una cornice d'argento E quella di bronzo non esiste? No Perfetto, iniziamo il secondo livello moneta E vicino al personaggio sotto c'è una corona Vabbè, quello che è quello che fa più soldi. Questo è il livello dei, dei passaggi segreti dappertutto si trovano sì, i passaggi esatto. segreti. Probabilmente questo livello rappresenta ciò che hanno messo di nuovo, il New Super Mario Boss Wii. Passaggi Boss? E? New Super Mario Boss Wii. Grosso. Grosso. Gross. Perché tra poco ci saranno pure gli Yoshi. Credo, non me lo ricordo. Eh, eh, cioè, ci saranno pure le. No, no, no, no. Sì, le monete roteanti e, no, no, no. e i cosi roteanti. Eh. Ah, oh. no. la terra roteante, ecco. E... Almeno quello che ricordo è il livello. Allora, qui monete stelle ancora non le ne vediamo nessuno. Vi ricordiamo che, anzi ve lo diciamo perché non l'abbiamo ancora detto, che se ne manchiamo qualcuna non fa niente. Perché questo non è il gioco quindi non, non è da fare a 100% anzi l'altra volta abbiamo avuto pure il il uh, complimento hai completato ma New Super Mario Bros. Wii e poi ah. ci ha frullati ah, cioè Che non ha salvato <ride> sì. do, ho, bisognava salvare E poi, infatti ah, ne abbiamo ne mancata una non torniamo dietro fa nulla ah! è un puzzle di vento. Uh, diverso. Un puzzle strano. Un puzzle diverso. What? S si è tornato. <fie> <fie> L'ho completato, probabilmente.. Hai vinto tu, forse. Probabilmente. Chi lo sa. So. Classifica, vediamo un po'. Ho vinto io. Perfetto. No, siamo due a zero. Queste modalità stanno pure in un supermario brasso No. Sì. Boh. Sono tu. Perfetto, no. terzo livello, che è una casa V purtroppo. un livello alato comunque vedete che non le salva le vite. Nemmeno i potenzialmente. Tu guarda a destra. E così qua al centro? No. No. No. No. Oh. E quella al centro le fatta arrivare tu perché non hai guardato Io non ti salvo Sei un peso morto No, sono un peso vivo Sei una palla al piede Sono una palla alla mano E dai ah. Vai, prendi tutto, prendi tutto Sì, vai, vai, bravo. Tutto, tutto, tutto in tasca my god Vieni qui, bolla bolla Vieni qui Io sono morto Bollicine Oh, thank you per i match Seiza Mario Mario, Seiza, thank you per i match Oh no Ho missato la seconda Ah, invece no, perché è, è ora lì E dai Infamotto Luigi, Luigi Oh yeah, oh yeah. Comunque noi sappiamo del um, nuovo Smash è bellissimo, almeno per me, per te. È molto bellissimo. No, dov'è la luce? Perché? Che noi ci giocheremo. Gora Flying. With the Ouija. Aspetta, non entrare. Adò io. Ciao Marco. <ride> ciao Marco, ciao. Ciao, ti abbandono al tuo destino. E invece ero sei... diventato nero. Eh sì, perché sei entrato in un buco <ride> perfetto. E si completa il livello: yeah. prima però raccogliamo tutti i soldi. possiamo! non mi funziona l'uno. Luigi, aspetta, non saltare sulla bandiera ti aiuto. Io, Luigi, ti odio. sono <ride> è pure <fuori> morto, è <ride> sparito. Adesso a me, <ride> ok, ora ho vinto sicuro. <susurra> uh, guarda di quanto ah, ah, siamo 3 a 0 Marco riuscirà mai a recuperare? No, perché ormai i livelli mancanti sono due. ne servirebbero almeno tre. Stanno lì i punti comunque. Stanno sotto il 2-2. Sì, guarda, non abbiamo visto. Non aveva visto nessuno. Io Livello 4, visto. abbiamo quasi finito questa modalità. Abbiamo tutti e due fatto lo schianto a terra oppure automatico. Mio eh, sei swee. Goodbye. Ah qui mi ricordo che morivi sempre. Ci abbiamo giocato una volta, ti ricordi? Morivi sempre. No, non mi ricordo niente. E eh, quindi sei su. No. Ehi, tu! No Marco, non rispondo ai tuoi comandi. Dice Mario a Luigi. <ride> Dice Luigi a Mario con la voce di Mario. Anzi, ricordate. Dice Mario. Mar Dice Mario a Luigi. No. Dice Mario a Marco con la voce di Luigi. Ecco. di quello. No! No! Sono andato al ritmo! Perché ti ho schiacciato il colore Sei oh. Me Bravo schiaccia su Vai tutto qua tutto in tasca Tutti i soldi in tasca Luigi Ah non ci si può immollare L'ho notato solo ora perché adesso? Sto, sto, sto, sto arrivando. arrivando, Marco, sto arrivando. Ehi hey Mario! Vuoi morire? Penso, <ride> il signor Marcus. Ho Vinto eh? eh. ah, io e vinto tu! Cioè io sono stato il primo! Io sono arrivato più in Ah! Io. E tu hai detto il primo! Eh sì, ma anche chi arriva più in alto, ovviamente! Anche... Ah. Ah. Ok, siamo 3 a 0. E lo mandano 4 a 0. Bing, bing. E supero i 200, signore e signore. 4 a 0, wow, che schifo è. Mario, time E questo è l'ultimo. Ah, se guardiamo i preferiti non c'è ancora nessuno. <ride> tu volevi dire, se guardiamo nei preferiti c'è qualcosa, invece no. Perché mi sa che devono essere appena 10 qua. Mm. Ehi, hey, mai! Ah, questo livello qui è molto difficile. Quindi uh, forse non lo riusciamo a completare. no, Ma ah, wow! Beh, non è che lo dobbiamo rifare, vero? No, forse. Oh, sì. Dipende allora. dai fan, metti un sondaggio. Allora. A quale fan? <ride> Quali fa Roberto? Roberto. Chi è Roberto? Oh, non lo so nemmeno io. <ride> io non conosco nessun Roberto. Uh -huh. Ah no, no, lo Yoshi! Parlo. Era un mio amico dell'elementario, per... però per lo conosco solo lui e non, non, non ci parlo più, mi sa anche un po' antipatico. <ride> non avrai i tuoi Yoshi? No, no, no. Ehi tu Sbollami! Cosa serviranno a queste cose? Estetica? Eh, sì! Di... Cosa? Ah, non c'è Yoshi chi di Yoshi tu, perisce di Yoshi perisce no, è il contrario ecco. chi Yoshi perisce di Mario perisce sono morto aspettami bravo sono pure morto per come? come sei sì, morto? sono scivolato va bene, insomma tanto il livello era finito ho vinto io lo stesso au 120 out 80 No, Luigi vince di nuovo Yahoo <ride> <ride> <ride> E quindi il risultato finale è 5 a 0 Perfetto Dobbiamo. Ah non c'è la cornice Ah no no La cornice dell'argento ve la dà quando non tutti arrivano Se oh, per esempio sì. arriva solo uno di due Non ve la la cornice Ok eh. no. facciamo esci. Ok quindi questa era la modalità monete Ovviamente sono molto bellissima L'altra era La modalità libera. libera che serve a nulla, decisamente. Non me lo ricordo ora, serve però, però possiamo scegliere noi il livello da fare. Bello. Ci sono i livelli, no, ci sono i livelli preferiti, cioè quelli che abbiamo giocato di più. <ride> Forse e eh, niente. Non Beh, non manca. credo perché non c'è il, il, sette, cioè il 7, c'è il 9-7. Ora facciamo il giusto per farvi vedere questo. veramente No, ma non quelli che abbiamo giocato di più nella modalità libera. E niente, perché Ma non noi abbiamo mai giocato nella volontà libera. Sì, ci avevamo giocato quella volta lì. Ma... No. Marco. Marco. Non riesco a correre, Luigi. Le Luigi ha ricappato. Non si dice così, Mario. Disabile. Luigi è disabile. Luigi è morto. M Meglio ancora. <risos> e ti. E ti. Ehi tu. E ti. Ehi tu. Ehi tu. Qual è il fungo tra Luigi e il fungo? E com'è il fungo Luigi? Non lo sapeva mai Luigi. Luigi mi ha guardato appena ho detto secondo me è Luigi Ehi tu <ride> non mi insultare No no no non esiste È il tuo Luigi Luigi non era il Io fungo. Non è... Luigi Io... ha mangiato il fungo <ride> Io non <ride> è il tuo <po'> Luigi <ride> Luigi ottiene un fungo buono gnam gnam gnam Luigi ritiene il fungo buono ah, ah, ah, ah, ah. Luigi è buono eh. ah, ah, ah, ah, ah. bene adesso cosa cosa c'era che non si poteva fare? Ah, qui conta i punti invece io ho vinto io ovviamente tutti arrivati Series of Uiji. li consigliati. Cosa c'è per i livelli consigliati? Voglio vedere. Vabbè, niente, quindi questa qui è la modalità libera, non ve li facciamo vedere tutti perché ovviamente... E sono... no. è come fare, rifare tutta l'avventura. E ora mi facciamo vedere... Uh, ok. Allora. I vasoli. Ora invece... Facciamo vedere uh, il Todd. Quindi vado in singolo. Il giocatore singolo. Sono mini Mario. Vado al mondo 1, speriamo che ci sia il Todd C'è 90 vite. Parables! Parables! Ah, allora, stai zitto! Vediamo, faccio la casa, facciamo la casa a Todd! Vediamo se spunta il Todd! No. Non è che visto che abbiamo finito l'avventura no, non ci so più. No, ci sono, ci sono. Stay! Hey Luigi! Yay for me! Yay for me! Luigi! Yay per me! Ok, non è arrivato, allora facciamo il primo livello. Tagliando. Taglio. Ah, okay. ok. Ok, perfetto, avete sentito quell'urlo? È un Todd disperato. Che ovviamente si trova in un livello molto sfondo da fare, quindi... Io non ho niente da prendere, lo vado a salvare. Non hai niente da prendere, mentre c'hai i 27.000 oggetti. Sì, 27.000 oggetti, avevo un misero funguerico e tutto il resto è inutile. Io. io non mi ricordo più Lo sentite anche voi? Sembra no. un po' di difficoltà che cerca di, di fuggire da me. Sei stupido! Muori. Naturalmente Todd può morire come ogni altro come ogni altro essere umano che si chiama. Essere fungoso. Male. Uccidi Todd. Allora, no, perché se prende danno diventa piccolo. Allora, praticamente. A che serve questa modalità? Perché a ha occhio sembra inutile. A niente. niente. A niente. Cioè, questa, questa cosa che i Todd vengono uh, rapiti dai Goomba. <ride> dai Goomba? No, non lo so. Cioè proprio a i livelli, la principessa viene rapita da Bowser mentre il Todd vengono rapiti io di Va ah, ben. bene, comunque, se riportate a casa un Todd, a casa tra virgolette, cioè, se completate un livello con un Todd, normale, in mano, cioè con un Todd così, normale. Sì, non giocatore, naturalmente, sennò abbiamo già finito tutto. No. grazie. Se completate il livello eh, portandovi il Todd sulla bandiera. Mi dà 5 vite se non sbaglio. So se invece prende danno. Eh, mi sa che ve ne da 3. Quindi ora. Ah, eh, ecco cosa intendo. Ora in fa la musichetta perché ho salvato Todd. No, me ne dà solo 3. Allora, quando prendi danno ne dà da una. No, non è che perché. È quando prende bella danno bella. ne dà da una. No è perché. Sì, è perché ho salvato Todd. No. Sì. Hai visto quanto tempo avevo fatto? No, però lo dobbiamo vedere. Beh, poi si vedrà nel video allora Forse nel caso punta. metteremo una scritta comunque uh, niente quindi... no non mettiamo una scritta si può vedere le persone possono andare indietro non metteremo no metteremo una scritta ah ecco oppure sì no comunque uh, nella prossima parte che sarà l'ultima di New Super Mario Bros. Wii io intanto ho 94 video andremo qui ehm. e questa sarà la parte più lunga di tutto il gioco forse senza contare il livello 9-7 che non è stata nella parte ma off camera quindi niente ci vediamo nella prossima parte sì in effetti quella è la parte più lunga che abbiamo mai fatto quindi ci vediamo nella prossima parte. due ore tipo ciao eh. ragazzi ciao